Da Davide? Eh Vani? Sei contenta? Uh -huh. Eh? E che cosa fai da Davide? A Roma! Siamo venuti a Roma, i capelli dal nostro parrucchiere che era venuto in Sardegna da noi, giusto? Eh? E che cosa fai tu? Hai già idea di cosa fare? Sì? O facciamo una sorpresa? Non lo diciamo? Ok, cosa facciamo amore? Una ciocchetta? colorata? Sì? Allora, Anastasia hai scelto il colore rosa? Come la ragazza che te li sta facendo? Eh? Amore, non era in programma questa ciocca, vero? Siamo venuti da Davide e ci ha fatto una sorpresa. Sei contenta che torni a casa con una ciocca rosa? Eh? Così, quando Così quando vai a scuola le tue compagne diranno: Ma dove sei andata? E diciamo che siamo venuti qua da Davide in via dei Pallacorda 12 a Roma a fare i capelli perché Davide è il nostro parrucchiere di fiducia, vero amore? Cosa stiamo facendo? Una manicure? Ma che brava! Le no, accucciamo. allora ci trasferiamo a Roma noi. <ride> sì, sì, sì, sì. Anche tu: Che colore facciamo? Blu? L'hai yeah. ah, già fatto? Ah, mi sono persa un pezzo. Aspetta, vediamo un po', ci siamo, ci siamo quasi, sì. e le manine vediamo un po', ma che bello ma sei un'altra bimba, ma non è possibile, no? ma avvengono i miracoli nel periodo di Natale e la manicure, fammi vedere un po', non le vedo, giramele bene, che bella che sei Adesso aspettiamo di vedere la ciocca colorata, ok? Sì. Vanessina, vieni un attimo. Senti, ma che cosa è caduto ieri sera? Un lentino. Eh? Ed è arrivato il topolino La fatina di Roma è arrivata. Eh, è una gran è arrivata stamattina. Qui adesso hai la ciocchetta decolorata e adesso mettono sul colore rosa, ok? Vuoi vedere? Guarda che bel colore che adesso si schiarisce però eh diventa un bel non, è non rimane proprio così fucsia ma è bellissimo comunque anche se fosse vuoi vedere sei curiosa? Chi abbiamo invece? Un'altra signorina che fa la manicure? Eh? Tu che colore? Hai? Lo metti lo sbalto? Blu? Giusto, mi sembra giusto. Allora, no. Con come? Con i glitter? Con i glitter? Wow! Poi gli facciamo vedere a Valentina allora, ok? Mi piace! Bello, vero? Sei pronta? Stiamo diventando blu! Mm. <ride> E tu sei rosa, eh? <ride> wow. wow! Anche questo diventa più chiaro, eh? Dopo quando sciacquiamo come è rosa. Ovviamente abbiamo le manine abbinate. Oh, certo. è più scuro. scuro ha scaricato troppo prima non vedere le mani vane wow ma no, siete bellissime torniamo a novara che non vi riconoscono wow ragazzi fa vedere mamma mia Eh, eh sì. Ci siamo quasi amore. Vai, non svegliamo ancora troppo. Ciao Davide. Ma ciao. Ma ciao. Guardiamo. Così non c'è più. Wow. E così è. Che capello. Mm -hmm. mm -hmm. eh, un leone, Vanessa. Sì, eh, non vuole proprio prendere questo colore a te? Eh? Si fa desiderare? Brava però, sei brava col tuo cioccolatone che non lascerai più. Wow, ma sono bellissime. Ti piacciono? Sei contenta? Eh? Sei stupenda, fammi vedere le unghie anche. Ce l'abbiamo fatta, amore? Non voglio ancora guardare però. Tu hai già visto? Sì. Vediamo un po' la cioccolata di Anastasia ma qua. che meraviglia ma secondo me a novara non ci riconoscono più eh. Insomma, è, è uguale eh, al rossetto si sì, infatti stavo notando la stessa cosa è uguale, è anche la uguale la al rossetto è anche so. molto simile alla maglietta che indossi tutta in tinta complimenti grazie Laura, grazie, grazie, grazie, grazie a voi grazie a voi e poi siamo pronti a fare questa ripresa perché devo fare un in lancio indietro forte forte adesso, no? vero? Uno, due, tre, lancia! Amo! Oh, no. Sei bellissima! Sei troppo bella! Guarda mi dammi il dentino! Me lo date! Eh, tietelo! Lasciamo il dentino come ricordo! 12 o'clock midnight. Allora, bimbe, bimbe, avete la pancina vuota? Non ti riempire di Cristini, sai perché? Perché siamo in un locale di Roma, da Clotilde, dove si mangia la carbonara più buona del mondo, non di Roma, del mondo. Adesso la assaggiamo, Vanessa, e poi mi dirai se quello che le dicono è vero, ok? E lui è il cameriere più bravo del Ciao. Ciao, mi hanno detto che qua si mangia la carbonara più buona del mondo, giusto? Esatto. E non solo, in effetti ho visto delle esatto. pietanze Io che... Vedo che va benissimo, gli mm. occhi rossi ora Ma... buoni. Gli occhi rossi è, è top. È top. <ride> bene, grazie, bene. <ride> Com'è? Com'è questa carbonara? È veramente buona? Eh? Buonissima, vero? Mm. E la signorina, cos'è successo? Raccontiamo cosa è successo? Mm. Tanto <ride> per cambiare, <ride> perché nei nostri video c'è sempre una tragedia. Guardate un po' cosa è successo <ride> ad Anastasia. Vediamo se, eccolo, è caduto un dentino. Eh, ma tu lo sai che quando cadono i denti a Roma, la fatina è molto, molto, molto generosa. Mm. Eh, è un pochino più generosa di quella di Novara. Mm. Vai a vedere. Fammi un sorriso. Sei bellissimo. No. Allora amore, siamo tornati Ho fatto a casa. Brava, hai fatto il pancake. Siamo sì, usciti bene. Oh, sono bruciata. Allora siamo tornati a casa, abbiamo viaggiato tutto il pomeriggio Corre. per le vie di Roma, Corre. abbiamo visto il Colosseo, la fontana di Trevi, abbiamo buttato la monetina. Ah sì, questo orso è stupendo. Noi, noi siamo in via dell'orso, in questo appartamento c'è appunto un orso gigante. Che è il mio. Sì. mio. Allora fai vedere la tua ciocca di capelli che abbiamo fatto da Davide in no, via di Palla Corda 12 a Roma, ragazzi. Ah, sono... mi raccomando, andate a vedere, E eh, eh, andate a visitare il negozio di Davide, Fatica e fatevi i capelli sì, guardate. per... sì, sono molto sono... bravi in via di pallacorda 12 a Roma e anche il suo staff e le sue ragazze e il sì, ragazzo fa che fa lavora per, per lui, per la lui la sono la bravissimi la e simpaticissimi ed è a Roma via di pallacorda 12 a Roma eh? Brava, eh, brava amore eh, in centro parrucchiere Davide De Luca brava amore sì. Eh, adesso andiamo a dormire e domani ci aspetta una super giornata, eh, ma non ma dire no, dove, shh, no, no, no. Allora, no, no. tu non fai vedere la ciocchetta? Guardate, che bellina che la Anastasia! <ride> si stavano per ammazzare, tanto per camminare. non sera. posso riprenderla giù. Domani, alle 9 di sera, ragazzi, che cosa? No, domani, domani 9 alle di 9 mattino. di sera, stiamo per <ride> arrivare a casa finalmente da Gasper. Povero Gasper, alle 9 del mattino. Andiamo agli, oh, Andiamo in quel posto Alle 10 Alle 10 E finisce alle 12 Adesso Anastasia le prende ragazzi le prendere? Eh? Guardate che casino che c'è ragazzi eh? Scusate ma siamo molto, il balletto, eh? Non abbiamo scarpiere il balletto, mi qua perché... non posso guardarti <ride> Non posso farti vedere Perché sei in sì. mutande sì. vedere? Eh, dai, va bene, no, non va bene, non ti riprendo. Dai. Voglio vedere la tua ciocca, poi metto giù perché voglio andare a dormire. Io, ragazzi, mi sono un po' ammalata. Devo dire la verità. Fa vedere, vieni qua, stai ferma. Guardate, che bella anche quella di Anna Ma non, non ce la fa vedere, Anastasia. Va bene. Allora, Vanessa, Vane, dove sei? Ci vediamo domani mattina. Tomorrow, Vane, dove siamo? Sul pullman panoramico. Stiamo facendo un tour di tutta Roma. Sì, siamo al piano superiore, allora oggi non dovevamo fare questo, vero? Dovevamo fare un'altra cosa, cosa sì, dovevamo fare? Andare al, villaggio. Dovevamo andare al villaggio di Babbo di Natale, ma non siamo andati perché stamattina pioveva tantissimo. E quindi abbiamo preso questo pullman in attesa poi di prendere il treno e tornare a casa. Ti sta piacendo? Sì, è carino, vero? Sì, almeno vediamo anche un po' Roma. Sì, infatti, eh. Ani? Ani ciao. Six and a half hours later. Gardine, vacanza finita! Oggi abbiamo fatto il tour, abbiamo preso un sacco d'acqua, vero? Perché eh. quando siamo scesi dal pulmino più o meno di rosso, adesso dove Yabby. siamo? Dove siamo? Dove <susurra> siamo? Siamo a Palermo! Dove siamo? Siamo a Vita! Siamo a Il video finisce qua. Il video, Il video finisce iscrivetevi al canale e attivate la campanella. E, e? lasciate un bel like a questo video.